Oggi sul nostro vanilla avevo un sacco di intenzioni nuove e belle da fare Praticamente prima di tutto mi servirebbero dei blocchi La netherrite. La, la nederrite Ma che caspita La Netherrack Va bene diciamo Qua c'è un the Debris Allora oggi dovremmo andare effettivamente a prendere un the Debris Però prima di tutto cioè non una anche di più Però prima di tutto effettivamente dovrei andare a casa di Nix Siccome uh, lui sta combinando un casino dietro l'altro nel nostro mondo vanilla purtroppo E infatti adesso andremo a scoprire un attimo i suoi segreti schifosi e tozzi Non so perché tozzi però vabbè insomma, Tozzi anche perché a volte ha un dito tozzo lui Cioè nel senso proprio un dito tozzo Vabbè che cosa c'entra questo? Però praticamente dobbiamo invece andare adesso a fargli una T al contrario nel suo, nella sua casa e voi direte cos'è un T al contrario? Vabbè, cercate di immaginarla, insomma, una stecca in, in, in su, la T al contrario. E quindi, chiaramente, mh, una cosa di questo tipo, chiaramente. Perché, eh, diciamo, mh, ultimamente è proprio fuori di testa. Perché, cioè, ecco qua. Questo è un atti al contrario, vedete? Perfetto. Una volta fatta la T al contrario. Uh, Direi anche di devastare un attimo le coltivazioni, perfetto, e direi di andare nel, nel nether per prendere un attimo le cose. Ah, però, prima di tutto, io direi di investigare un attimo in, questa, in questa, questo posto qua, ragazzi, perché io ho sentito che c'è qualcuno fuori di testa che sta combinando dei casini nel nostro mondo. Io ora non vorrei dire, ma non si devono permettere. Vabbè, piccolo regalo, quindi fa pure i regali, vuole far finta di essere... Però, mh, allora, qua non vedo molto, a parte questa casa che non è nemmeno finita, che è schifo, cioè adesso la tolgo, cioè proprio la, la sbatto, esplodo. 30.000 pezzi. E poi guardate quanto è devastato questo, questo mondo qua, c'è cioè, qualcuno veramente, è, un, è proprio un malandato, un birichino. Sarà Gabri per caso, Gabri, allora, Gabri ha la casa che peraltro... Eh no, questo è stato... Questo secondo me... Scusami un attimo, aspetta, slash coi. Io ho un, um, una magia, dovete sapere praticamente, però devo fare il chat settings, ok? Praticamente questa magia consiste nel capire chi è che fa le cose. Ah, Breed pra praticamente ha piazzato questi blocchi qua e gli ha fatto un pisellino um, nella casa di Gabri. Mi sembra giusto, insomma, dopo tutto... Perché non vuoi fare un pisellino nella casa di un tuo amico? Vabbè, insomma... Certo non posso nemmeno parlare io perché io l'ho fatto con Nick... Per esempio, vabbè questo è un altro discorso assurdo, però invece adesso andiamo a, a scoprire le cose perché io ho sentito nella valle dell'est del nether che praticamente c'è una cosa, un movimento illegale e non sto scherzando è, è illegale per il nostro mondo. Uh, credo che sia da questa parte e io non ho le mie litra. dio solo sa so perché veramente cioè una cosa che veramente non sopporto questa qua aiuto cosa faccio ok da questa parte mi hanno detto che c'è esatto proprio da questa parte mi hanno detto che c'è qualcosa breed mi ha detto di stare attento perché potrei leggermente riscaldarmi proprio come questa lava fa perché questa lava a volte si riscalda dovete sapere io mi riscaldo proprio come questa lava. Cioè, vabbè, penso che lo sapevate già che la lava comunque si riscalda. Cioè, nel senso fosse calda, no? Giustamente. E già lì effettivamente vedo qualcosa. Però questo è un mistero, effettivamente. Perché? Cosa è successo qui? Ragazzi? Allora, qualcuno deve essere punito immediatamente. Chi è stato a fare questa cosa? Prima di tutto là c'è un and de Breeze. Però mi sa che... Il nostro cercare la nederite, penso che possa essere un attimo rimandata a chi è stato a fare questa cosa qua. Cioè, come gli è venuto in mente a chiunque sia stato? Adesso vediamo un attimo, perché... Allora, io tecnicamente ho ancora il COI attivo, giusto? Allora, qua mi dice che la TNT ha rotto il blocco. E fin qua c'ero arrivato. Perché comunque questa cosa la può aver fatta solamente la TNT, perché ha rotto troppo bene, insomma. E poi comunque là sopra c'è una TNT, vedo. Vedetela proprio lì. E quindi... Secondo me qualcuno ha rotto la TNT E qualcuno qua ha fatto un pillar Però dato che io ho la mia magia uh, veramente magica Praticamente io direi di salire qua sopra Ops aspettate perché qua giustamente Bisogna un attimo togliere la magia Se no poi dopo non posso piazzare i blocchi E direi di andare a vedere lassù chi è stato a piazzare quei blocchi là Perché quelli che hanno piazzato i blocchi La pagheranno ragazzi E dovete anche voi immediatamente Scrivere che punizione questa persona dovrà Affrontare dopo che prenderemo anche la nederite E guardate che in questo nether potrei anche morirci Dato che ci sono morto 20.000 volte Quindi devo anche stare attento peraltro Perché sono un, fu un po' fuori legge fuori... No io, io fuori legge Io sono il re di questo mondo Non posso permettermi di dire una cosa del genere Ma vedete c'è qualcuno ha fatto anche il pillar per costruire No vabbè ma chi è stato scusatemi un attimo Allora così eh, Non mi dice niente che cosa Oh Scusatemi Scusatemi Cosa? Uh, uh, uh. Uvunik, una persona, un amico del nostro server, proprio quello a cui ho fatto il pisellino, che mi aveva avvisato Brid, che è stato lui, e io non ci ho creduto fino ad adesso. Lui è stato a fare questa cosa. Lui è stato a fare questa cosa illegale. Ragazzi, ma vi pare normale? Che una persona, un amico peraltro, nel mio mondo, fa una cosa così terribile. Cioè, ha distrutto il mio Nether. Come si permette? Cioè, veramente? Cioè, allora, scusatemi un attimo, eh. Ma, vediamo un attimo, questo è stato fatto... ...118 giorni fa addirittura. E io non lo sapevo! Oh, no, no, no, no, no. Questa cosa non passerà inosservata. Adesso devo andare a punirlo prima di tutto. Con un qualcosa. Che in realtà non so con che cosa, però dovrò punirlo in un qualche modo. E... Prima di tutto direi di prendere l'ansia la, la, la, and the Breeze, perché ovviamente... Ecco come lui ha fatto... Perché ragazzi, dovete sapere che lui tipo in una notte aveva fatto un sacco di nederite. Io ho detto, ma sei andato in creativa per forza, cioè non è possibile. Tu in una notte, come caspita, hai fatto a prendere tutta questa ansia and the Breeze. E lui ha detto, eh, perché sono stato un sacco. Ah, è stato un sacco, è stato un sacco. Non è che... Non è che hai usato una cosa illegale per distruggere il mio Nether per trovare l'Anse and the Breeze, Perché dovete sapere che l'Anse and Debris, Breeze, per chi non lo sa, dico È praticamente a prova di esplosioni, nel senso non, non esplode, no? E quindi praticamente se non esplode la l'Anse la and the Breeze Vuol dire che tu puoi usare la TNT Che fa esplodere tutto quanto per uh, prendere la Netherite, insomma Però questa cosa è totalmente illegale, raga Cioè, scusatemi tanto, ma guardate, guardate qua! No, ragazzi, non è... No... Cioè, guardate qua... Ma, cioè, stiamo scherzando... No, no, no, adesso dobbiamo andare... Cioè, guardate, è tutto distrutto... Tutto... Però mi sono pure perso... Che caspita sono? Allora, eh... Cerchiamo di andare da questa parte... Torniamo da... Verso le nostre tracce... Faccio un altro pillar... Perché è tanto ormai... Pieno di pillar in questo mondo... Cioè, cosa dovrebbe mai cambiare dopo tutto, no? Eh, pure vicino alla lava... Giusto perché voglio far vedere... Che non ho paura di assolutamente niente... Soprattutto non ho paura di punire... Quel maledetto schifoso traditore della patria traditore veramente comunque perché non può aver fatto una cosa del genere io dovrò metterlo pri nelle prigioni lui era il prigioniero peraltro lui era quello che doveva prestare attenzione alla, alla legge di questo mondo invece ha fatto la cosa più illegale di tutte, ha distrutto il mio nether che tecnicamente sarebbe il nostro nether perché eh, ci giochiamo ma nel senso il mio server potrò decidere che, insomma cosa si deve fare nel mio, nel mio mondo No, e di certo distruggere il nether non è una cosa carina a meno che non lo metti a posto con tutta, tutta la Netherrack. Adesso guarda, gli fa per punizione lo faccio fare, gli faccio fare... Gli faccio mettere tutta la Netherrack come era prima. A mano, perché noi qua abbiamo la Word Edit, no? Per, per magari togliere qualcosa di strano. Se serve. E diciamo che non mi pare che l'abbiamo mai usata, a quanto mi ricordo. Però... No, niente Word Edit. Qua lui deve fare tutto a mano in vanilla, in vanilla. Perché tu sei... Cioè... cioè in vanilla, in vanilla. Prima di tutto in vanilla, ok? Tutto a mano, a man cioè, e, e deve farlo tutto di una volta, non mi interessa. Allora, adesso, prima di tutto il pisellino resta, e io direi anche di ingrandirlo un attimo, perché... Cioè, volevo dire la al contrario, scusatemi, che veramente sono eh, un po' strano, no? Così, ecco qua. Direi che è perfetto. Adesso, però, io devo fare, prima di tutto, devo fare un cartello, perché devo scrivergli la cosa che lui ha sbagliato di più. Allora, faccio i cartellini. Ok, perfetto. Spiegami come... Vabbè, come ti è venuto in mente di uh, distruggere il mio... Anzi, il mio Nether. Tutto mio. Ok, e poi dopo cos'altro possiamo scrivergli? Possiamo scrivergli tipo... Mm... Dovrai scontare la tua pena negli inf inferi Sistemando sistemando tutto uh, a ma a mano in survival Ecco così si capisce la mia rabbia giusto un'altra cosa Un'altra cosa, scusate che stavo pensando ad una cosa da scrivergli Però praticamente mi sono ricordato ora che praticamente devo scrivere un'ultima cosa, giuro un ultimo cartello Io veramente non ho parole Adesso de devo trovare dei modi anche per vendicarmi su di lui Perché veramente mi ha distrutto il nether Cioè io dovrei distruggergli ora la... Ora prendo un accendino e gli distruggo la casa Ma no, già te... E alla tua testa che ti dice la testa veramente schifoso E le tue coltivazioni schifose... Poi messe qua... A ah, no, no, no, questa cosa non, non può più passare inosservata, assolutamente no. Ragazzi, scrivetemi voi la pena nei commenti. Io direi che la pena di fare tutto quanto a mano, di rifare tutto a mano, secondo me, è abbastanza. Però non lo so, cioè potrebbe, dopo Eoni, che lui finisce quella roba, potrebbe girarmi di dirgli... Guarda, la tua pena non è ancora finita, devi ancora contare la pena. E quindi dovete scrivermi voi anche che cosa, secondo voi dovrebbe fare per scontare questa pena perché veramente è un crimine totalmente illecito e cioè se è un crimine certo che è illecito vabbè insomma è un crimine assolutamente vedibile che si può vedere insomma non esiste in italiano quella parola credo però vabbè veramente è una cosa che non sopporto e spero che lui possa capire il suo sbaglio attraverso le cose vabbè scherzo ci vediamo al prossimo video ciao